Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video ragazzi prima di cominciare con il tutorial vi consiglio di iscrivervi al canale attivare la campanella se questo video vi è stato utilissimo di lasciare un like Prima di cominciare ragazzi in descrizione oppure nei commenti in primo piano vi ho lasciato un link per scaricare questo driver da aggiungere nella cartella di java Già, già ho detto tutto Quindi in questo caso abbiamo due file, sia quello del 64 bit che quello del 32 bit. Per capire che versione tu hai di Windows, vai sul tuo sistema sistema e come puoi vedere, tipo di sistema, sistema operativo, 64 bit, quindi 64 bit il mio. Quindi in questo caso, in descrizione oppure nei commenti, c'è scritto link download pacchetto per 64 bit, prendi questo qua da 32 bit è questo qua quindi lo troverete sotto a quello del link pacchetto download 64 bit io quindi prendo questo file lo estraggo con winrar un programma che vabbè, basta trovarlo su chrome winrar lo scaricate extract to uh, mesa for windows aggiorno eccolo qua che fate prendete questo file fate copia copiate questo file andiamo sul nostro disco dove abbiamo installato java programmi scendiamo giù troviamo java gr 1.8.0 che sarebbe l'ultima versione che ho vado su bin e faccio incolla ctrl v e faccio incolla questo file e state certi che questo errore sparirà quindi se questo video è stato utilissimo ragazzi lasciate un like se avete problemi non esitate a commentare e mi raccomando se avete altri problemi ditemelo nei commenti e io potrei farci altri tutorial su questi tipi di errori quindi grazie a tutti per questa visione ragazzi e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao